Allora, ho installato in una macchina virtuale Xubuntu. Vediamo ora come installare QGIS 3.0 su Xubuntu. Allora, avviamo, vado sul, sulla pagina ufficiale di QGIS, quindi QGIS.org. Quindi QGIS.org. Andiamo a leggere là installare QGIS su Ubuntu. Però su Ubuntu è una derivata, quindi non ci sono problemi. Almeno non ci dovrebbero essere problemi. E allora... Eccoci qua. Debian Ubuntu. c'è tutta la descrizione, andiamo giù un attimino. Andiamo a vedere qua, vedi qua, distribuzione Ubuntu. Noi siamo a 17.10 Artful, quindi siamo qua con il 3D, ok, yes. Quindi quello che ci consiglio qua è quello di aprire questa carte, questo, questo foglio, questo, questo file, e All'interno di questo file andare a scrivere queste due stringhe. Così per come si vedono. Però a posto del repository dobbiamo sostituire il nostro repository e a posto di codename, dobbiamo sostituire il nostro codename, che in questo caso è Artful. Quindi andiamo subito in ETC in questa cartella qua. Quindi, un attimo, quindi faccio CTRL-T, apro il terminale. CTRL più. niente eh, Non ci riesco. Allora facciamo sudo, nano, nano è il programma di per aprire i file, ehm, etc, eh, apt e eh, su tutto il percorso, fai in filo, metti la password. Vedi? E si apre questa finestra qua. Ora qua all'interno di questa dobbiamo copiare questa stringa qua. Questa qua. Però come... Anzi, mettiamo prima questa qua. Quindi copiamo questa. Copia. Torniamo qua. Con la freccetta andiamo all'ultimo. Invio. Poi qua, tasto destro, fai incolla e aggiungi questi due. Però a posto di Jesse dobbiamo scrivere... ti Devi spostare con, la, con le freccette. A posto di Jesse dobbiamo scrivere Artful. E anche sotto. Artful. Artful. Ok andiamo a verificare perché dovrebbe essere questo qua assolutamente le migliori sono le, le release le, le repository debian e questo qua infatti vedi qua release debian e ubuntu quindi possiamo scrivere possiamo potremmo anche utilizzare ubuntu gis però vediamo se mh, all'interno di questo repository ci sono 3 con tutte le dipendenze vediamo allora fatto questo fai ctrl o lo salvi ctrl x ed esci e questa qua è la prima fase che lui dice qua la prima cosa da fare se scendiamo qua sotto dopo questa qua ti dice di lanciare questo programma sudo quindi copia aggiorni e quindi lo copi qua serve ad aggiornare il repository questo lo avvi e lui aggiorna quello che deve aggiornare le seguenti firme sono state verificate perché le chiavi non sono state verificate perché la chiave pubblica non è disponibile trovato security Quindi errore di chiave. Benissimo, ci ha anche spiegato qua cosa bisogna fare. Se ci sono problemi delle chiavi, vedi, <coughs> okay. copi tutto questo. Copia. Vai qua e lo incolli, incolla. Lui fa quello che deve fare. Ok, qua dice di verificare poi. vado che c'è pub RSA eh, scadenza dovrebbe essere ok fatto questo comunque questo qua è stato fatto okay. che <coughs> riavvi su da Pt get update e vediamo cosa esce poi stavolta di nuovo errore di chiave la seguente firma le seguenti firme la archivio Ubuntu Ubuntu QGIS Debian Ubuntu 37 errore le risolvente firme non sono state e ancora mi dà errore di firme e allora aggiungiamoci quest'altra riga qua sotto copia e qua ingolla e fa invio ok ripeti il sudap gate ecco qua questa volta sembra che non dia errore di, eh, di, chia di, di, di chiave giusto? allora ora Vediamo che versione candidata è presente con questo repository, e qui dobbiamo scrivere Sudo, se non mi ricordo male, Sud apt cash, Polisi, Polisi, e poi scriviamo QGIS, e allora, vediamo qua. Allora, installato nessuno, candidato, vedi qua la 30101, vedi. La 3.0.1 Artful, perfetto, sempre che ci sia. Sempre, dico ancora sempre perché vediamo se c'è o non c'è. Quindi ritorniamo indietro e andiamo a prendere questa volta questo. Vedi qua, sudo get install QGIS Python, QGIS plugin GRASS. Tasto destro, copia, vai qua ed incolle incolla incolla tutto e fa invio e lui fa quello che deve fare vediamo, dice vuoi installare si sì. lo lasci continuare sembra che sia tutto a posto comunque io ora stoppo perché altrimenti il video è lungo poi riattivo ancora continua ecco qua, sembra finito, vediamo se è vero, QGIS, ecco qua QGIS, eccolo qua, bellissimo, questa è la maschera che compare per, la prima, per il primo avvio, noi ci, eh, scegliamo la seconda, perché non essendo installato QGIS 2, va bene così, avvia, ed ecco qua QGIS 3 installato su Xubundo, spettacolare anzi sono riuscito subito a installarlo ecco qua ed ecco qua QGIS vediamo se c'è il 3D informazioni 5.9.1 quindi c'è perfettamente il 3D andiamo a verificare layer visualizza super mappa 3D eccola qua Ok, ma non c'è nulla, quindi. quindi sembra tutto funzionare. Ciao, alla prossima!